parlerei prima di Speak No Evil che è un film che trovate sul canale sotto canale di Prime Video di Midnight Factory vediamoci un attimo il trailer così ci caliamo un po' nella parte non nella parte ma nel, nel mood Speak No Evil cioè qua se no non mi ricordo tutti i nomi, a parte che ha un bellissimo poster il film, veramente stupendo meraviglioso è un film danese, no, è un film eh, danese-olandese. E, e sono danesi e olandesi anche i protagonisti, eh, perché la coppia ospitante è olandese, la coppia eh, che arriva, eh, sono due famiglie, è, è danese. Il regista è Christian Tafdrup. E' eh, è un regista che ha già fatto dei film, ma sono film eh, praticamente local, cioè che qua non sono arrivati, che sono sconosciutissimi ai più. Eh, e diciamo che questo si può considerare il suo primo film che eh, mette il naso fuori dalla patria con, eh, facendosi notare. E' una parte è girata in Italia, infatti come dice Thomas... Perché appunto, eh, come avete visto, lui anche prova a parlare in italiano perché sono in, in questo insomma, agriturismo italiano e loro lì si incontrano, queste due coppie si incontrano lì. Ehm, purtroppo io il film l'ho visto in italiano e eh, vedendo, vedendo e rivedendo il trailer oggi Uh, mi rendo conto di quanto ho perso di questo film che comunque è un film che riesce comunque a arrivare uh, dritto al punto anche appunto um, con questo handicap uh, che toglie sicuramente enfasi alla recitazione intensità uh, e anche alcune sfumature come il fatto che per esempio quando lui parla in italiano durante la tavolata, durante questa tavolata di turisti, è evidente che, doppiato in italiano, noi non capiamo che lui sta facendo lo splendido e sta parlando in italiano. Quindi eh, capite voi che questo in realtà è un piccolo dettaglio serve anche ai fini della trama. Cioè il fatto che lui... Sia così, e dica quella battuta lì, ha un senso anche con quello che succederà dopo. Vabbè, loro fanno amicizia, si conoscono e hanno entrambi dei bambini. Loro hanno un bambino piccolo maschio, un po' problematico, e loro hanno una bambina piccola, eh, femmina, che invece è normalissima, tranquilla. Gioca, parla, si diverte. E, decidono di invitarli a casa loro per passare un weekend, e questi qua accettano, anche se un po' titubanti. Perché comunque li conoscono poco. Durante eh, il soggiorno piano piano le cose inizieranno a degenerare e si capisce dal trailer. Io praticamente vi dico il trailer, non vi dico di più. Finché non verrà fuori un casino incredibile, una situazione molto molto drammatica. E a livello di trama purtroppo, purtroppo mi devo... Qua. Però sappiate che il film vi cuocerà a fuoco lento. Vi cuocerà a fuoco lento, vi a fuoco lento con una un abile, diciamo, messa in scena, per cui all'inizio tutto sarà a rosa e fiori, tutto sarà estremamente divertente. E poi piano piano inizieranno a venire fuori delle cose fastidiose, delle cose spiacevoli nei confronti. Della famiglia ospitata, che in realtà dovrebbero, e eh, lo spettatore se ne accorge, dovrebbero essere indizi di qualcosa. Lo spettatore più attento capirà meglio che cosa, secondo me, già a metà film. Però comunque poi c'è cioè, di roba da scoprire, ce n'è. È un film che ha proprio quel sapore un po' nordico, con una fotografia fredda, non elaborata, asciutta, realistica... E uh, forse il fatto che abbia una fotografia così realistica lo rende più crudo, più reale, più verosimile, ecco. In realtà poi io ecco qua nel, nella, nel mio schema mi sono segnato solo cose che non posso dirvi perché sono spoiler. Quello che mi è piaciuto parecchio, io non so se questa percezione l'hanno avuto anche gli altri, ma è un tema all'interno di questo film. Perché uh, chiaramente è un film... Uh, e si capisce che nasconde qualcosa di brutale, di, di molto malvagio, di tremendo, ma eh, questo non è, questa non è una novità: cioè una, un film come questo dove accade qualcosa di, di cattivo non è una novità. Quello che è interessante e intrigante. È l'atteggiamento eh, della famiglia, diciamo, che viene ospitata un atteggiamento estremamente passivo, con delle varie sfumature in cui inizialmente cercano di sottrarsi e poi cercano, eh, per una questione anche di convenzione, di non eh, fare una figura da, da persone maleducate. Quindi, in un modo o nell'altro, lasciano che gli eventi accadano senza che siano loro a gestirli, senza che siano loro a scegliere, cosa che capita in realtà molto spesso a tutti noi. Fino a un punto in cui, in qualche maniera, sarà troppo tardi. E la cosa che mi ha... Non spoilerate troppo, eh. eh se no scrivete spoiler la gente si salta il vostro commento. Facciamo così, così almeno. Poi, vi, vi, tra l'altro vi ricordo che se volete discutere... Punto esclamativo Discord potete andare sul Discord. Secondo me eh, si parla di incapacità eh, di reazione. Ma di aggressività. Quell'aggressività necessaria per uscire da certe situazioni. Quell'aggressività... Che, ma, che persino nelle persone più insospettabili può venire fuori eh, nel momento del bisogno, nel momento dell'autoconservazione. L'istinto di sopravvivenza viene totalmente a mancare e, ed è, diciamo, la sfumatura con eh, il sapore più intenso in tutto questo dramma. Il dramma è assolutamente un dramma visto e rivisto, assolutamente parte di, di un genere ma quello che rende questa esperienza un'esperienza veramente mh, singolare è proprio questo, questo sapore nuovo, un sapore di, di, mh, dato proprio dal modo che mh, loro scelgono, le vittime scelgono, un modo per reagire a questa cosa che è un modo veramente assurdo, ma non incomprensibile e non irreale, è un modo un modo ed è veramente affascinante. Un film estremamente crudo, crudele, ben girato, penso ben recitato, perché dalle, diciamo, le espressioni, io avendolo visto in italiano posso dirvi che a livello proprio di, di espressività facciale è credibile. Eh, funziona, ci sono degli ottimi attori ovviamente sconosciuti danesi che veramente fanno un, un paiolo così agli attori amer eh, famosi americani che vengono usati e riusati mille volte ma col cazzo che recitano in questa maniera per me è un film estremamente bello ma eh, ribadisco basta chiamare capolavori le cose solo perché sono molto belle e si distinguono dalla merda. Questo è un ottimo film, veramente, veramente nel suo genere tra i migliori molto sofisticato soprattutto per, per questo aspetto di ricerca proprio di questo tipo di emotività di questo tipo di, di reazioni umane di, di scoperta della psiche umana cioè non è per nulla banale c'è una bella disamina sul rapporto genitoriale te, eh, come tema per fortuna ho, non ho figli ma guarda, io ti dico, io soffro parecchio le situazioni genitoriali nel cinema horror perché finiscono, finiscono male o comunque, cioè, insomma, i bambini soffrono nei film in un modo o nell'altro. Anche quando si salvano comunque non è che si passano dei bei momenti. Eh, questo non è un film che però mi ha fatto soffrire in quel senso. È un film che mi ha mh, mh, sconcertato, mi ha disorientato e non, non ho avuto neanche modo di empatizzare troppo con i personaggi perché ehm, non riuscivo proprio a entrare in sintonia con, con loro anche se li capivo e li trovavo re, re, realistici io andrei oltre al, al rapporto genitoriale o genitori Qua, se, qua in ballo, in questo film, ci sono tantissime dinamiche sociali e sono, le dinamiche sociali sono il, il trucco con cui si creano tutti gli espedienti per mettere in conflitto le due coppie. Quindi la cena fuori, eh, la birra in piscina... Eh, il fraintendimento, la notte, la convivenza, il bagno, sono tutti espedienti per creare delle scene dove no, in realtà, se, lo, se vogliamo vederla da questo punto di vista, è anche un film dal punto di vista dello spettatore investigativo. Cioè, quelle scene lì ti permettono di capire cosa sta accadendo. Però devi essere molto, molto sveglio. Perché capire che questa vacanza insieme non è che finirà bene, quello va bene, lo capisci nel 3, cioè non sei un genio, ti, ti viene solo data molta più conferma di una cosa che hai già capito. Capire quello che sta accadendo è possibile, anche se è molto complicato, eh, io per esempio non l'avevo capito eh, fino a un certo punto, poi a un certo punto l'ho capito anch'io arrivare alle scene finali in cui viene, viene spiegato cosa accade senza aver capito niente significa essere anche un po' disattenti secondo me. Perché il film quello che vuol fare è darti piano piano per esempio lui entra eh, in situazioni di intimità dove non dovrebbe entrare dice delle cose eh, che non dovrebbe dire eh, cerco di rimanere sul vago il fatto che lo abbia fatto dovrebbe farti dedurre che alcune cose vanno riviste, ecco, quindi in questo senso il film è bello perché mette in discussione e, e alcune dinamiche sociali che eh, nel film ve veramente diventano un gioco, un gioco per, per, far ve per vedere se c'è questo tira e molla, se la coppia si decide o non si decide a fare una cosa, eh, finché poi alla fine, come sapete, andrà come deve andare. Eh. Uh -huh. Quindi... Uh, un, gran, una, un, gran bel film, un gran bel film, sicuramente. Potente, potente. Ed è facile pensare io cosa avrei fatto al loro posto. Sì, quello lo si, quello lo si fa in molti film. Uh, io penso che in questo film praticamente un sacco di persone non si riconoscano fino alla fine. Magari a un certo punto tutti noi saremmo, avremmo fatto mille altre scelte questo è tutto per quanto riguarda la recensione di speak live spero di avervi detto qualcosa chiaramente senza spoilerarvi silvia se sei ancora dei nostri guardatelo che è bello cattivo è un film che fa venire ansia che fa venire nervoso perché ti cuoce veramente a fuoco lento e questo merita comunque non è sicuramente un film per cui ci sono grossi dubbi se vale o no, poi cioè, a chi piacerà di più e a chi piacerà di meno.